Questa domenica ci sono elezioni a Livorno e Marco Bruciati con Buongiorno Livorno ha la possibilità di andare al ballottaggio. Per noi sarebbe molto importante perché Buongiorno Livorno è una candidatura fratella con chi condividiamo tanti tanti valori e soprattutto perché crede anche nella partecipazione dal basso e tutti quello che noi anche lottiamo qua a Barcellona. Per quello questa domenica siamo tutti nella stessa fortuna eh, noi siamo letti, voi andate al balotaggio, sono sicuro che Marco Bruciatti sarà il prossimo sindaco di Livorno e quindi potremo, and potremo andare a visitarvi, celebrando, festeggiando questa elezione dopo questo balotaggio. Eh, in bocca al lupo, non è per caso che Barcellona e Livorno hanno una, un giorno così speciale questa domenica per trasformare il futuro e dare speranza al mondo. Un bacio e in bocca al lupo!